un'occasione per, un per, per far crescere i ragazzi per avvicinarli allo sport quindi, come zone dello sport anche il corpo, partendo dai, dai ragazzi saluto a nostro preparato dell'assessore della del gruppo e io eh, lo dobbiamo aspettare gira di guarda che fa il signore grazie le corna di 32 minuti e 10 secondi e il vito lo pote per vincere la diciassettesima cornice di gioco complimenti a Stella mentre arriva ancora una passa la campanella con il gioco vai vai Madonna che, Ma che, che, che squadra che squadra allora, vino rosso corposo, zucchero, buccia d'arancia, buccia di, di limone, mela, anice uh, stellato, cannella, chili di garofano e tutte le spezie profumate che vi vengono in mente. E' quando amore! tanta La me ne può dare una metà a me per cortesia una metà, soltanto la metà metà panina, visto che c'è un pezzo rotto appena si pavano appena si pavano appena si pavano cin per viso viso pao Vito Andrea Tomaselli Atletica Procanosa terzo classificato arrivano anche il secondo e il, il primo il secondo è Luca Bosco della Via Randers dall'altra parte primo classificato Angelo la Raffaella dell'Atletica Trinitapoli premia sempre il signor Argentini, certo, certo, è giusto, è giusto anche perché l'importanza sono sempre contento di stare con gli amici e di vedere tante, sempre, sempre tante persone questo... grazie, grazie. grazie a te Ligio, perché questo poi è il messaggio che ci dobbiamo portare, il messaggio che dobbiamo dare con, con le gare. quindi grazie a te veramente grazie. grazie a, grazie a voi